quel personaggio laggiù Quello dovete sapere che è nonno E oggi lo spieremo Perché porca puzzarda scurreggiona Deve essere una cosa molto strana Allora io non ho mai spiato il nonno mi pare Ricordatemi nei commenti se l'abbiamo mai spiato oppure no Secondo me non l'abbiamo mai spiato Potrebbe essere che potrebbe non essere no? Però se avete sentito questo rumore è assolutamente normale Perché queste sono le mie Prove Esattamente, proprio così, le mie prove audio super simpatiche, no, per capire un attimo da che strano coso esce l'audio Non molto professionale, comunque adesso vedremo cosa farà il nonno, perché sarò molto curioso di sapere cosa farà il nonno Caro nonno, adesso uh, non ci sente, però facciamo finta di parlare, ecco, cosa sta facendo? No, no, no, perché vuole fare questa cosa? Non è ancora il momento, cioè nel senso, uh, cosa, cosa, cosa sta facendo, cioè nel senso Allora, io sono, io sono co abbastanza convinto che lui... Poi via fare comunque cose un po', un po' strane, no? Un po'. Non lo so. Cioè io a volte su Minecraft lo vedo che se ne va via. Diciamo, se ne va via. Quando noi giochiamo insieme, perché a volte giochiamo anche insieme su Minecraft, se, oltre che ad altri giochi, ma vabbè, questo è un altro conto. Se, se ne va via proprio e fa le sue cose. Io ora non so che cose fa. E sinceramente non vorrei che siano stesse cose di Gabri, tipo cose strane con un diolama. che non, pensa, non pensiamo male per l'amor del cielo, cioè potrebbe essere come potrebbe non essere che faccia cose strane, Gabri, chi lo sa, so, magari era innamorato del diolama, ma adesso non lo è più perché abbiamo scoperto che in realtà è inv, l'hacker pazzo che ci vuole far fuori su Minecraft però. Ah, sta scavando, beh, una cosa molto interessante da fare, beh, dopo tutto lui sta facendo una vanilla, io gli ho detto di fare una vanilla perché così eh, iniziavamo a fare una nuova vanilla, non è mai vero nella vita, cioè nel senso, una nuova vanilla iniziamo magari con una nuova versione, però, eh, insomma, mi sembra che lui stia... Accettando di bu buon grado questa, questa storia qua, no? È importante Comunque io ho, ho l'invisibilità, se vedete, nel senso Invisibility, oh no, cosa sta facendo? Oh no. <ride> Ragazzi, allora Siamo nel mini <ride> giochetto E non lo sta ridendo perché è un sciocchino E qua sopra, vedete, eh, si occupa è una bistecchella E qua adesso però nonno dovrà buttarsi nella va. E voi dovrete scrivere nei commenti se per voi sopravvivrà. Vi posso già spoilerare però che potrebbe sopravvivere nonno. E quindi vi darò 5 secondi se per voi sopravviverà sì o no. Quindi tipo scrivete sì o no. Sopravviverà sì o no. Ok. 5 4 3 2 1. Non so cantare ah! Bene. Sono sopravvissuto, cari amici. Sì, però adesso Ciao. ti suicidi, ma ti Ciao! Adesso è morto. No, fate voi è sopravvissuto oppure no? Scrivetemelo nei commenti perché io non lo so sinceramente. Oh no! Oh mio dio che schifo! Si è preso un fiore! Oh mio dio! Cosa vorrebbe fare con questo fiore? Oh mio Dio No, no, no, no Eh, eh, no Ha preso il bastone, ragazzi Ragazzi, ha preso un bastone Cosa vuole fare col bastone? Oh santo cielo Ragazzi, sta prendendo il bastone per la mucca E dove glielo vuole mettere il bastone alla mucca? Io... Ok, ok Abbiamo capito che Nonno è una persona un po' Con gusti particolari, no? Dopotutto avrà 974 anni circa Che ogni, ogni video cambia questa età No, sempre più, sempre più ogni video Ogni video pazzurdamente cambia l'età E quindi dovete sapere che è un po' Strano questo nonno Perché se cambia l'età poi dopo cambiano <ride> Cambiano anche interessi Perché poi dopo una certa ti stanchi delle cose Mi dissocio, mi dissocio Scherzo, mi dissocio <ride> Mi dissocio Allora Lui spero che non sia interessato No vabbè nel senso ognuno è interessato Oh mio dio Ok è interessato di buon grado alle mucche in questo caso E le vuole uccidere a quanto pare non si sa perché voglia fare questa cosa. Sinceramente, sapete cosa faccio adesso? Vorrei spostarlo un attimino per capire che cosa abbia in mente, no? Quindi adesso. Oh no, ho messo due musiche insieme, scusatemi. Adesso metto, ok. Perfetto. Ciao, nonno. No. Oi, oi okay, ciao. Ci hai messo mezz'ora per rispondere, ma ce l'hai fatta. Allora, devi sapere che io qua sto <ride> registrando. Sono come vedi ah. nel tuo server, sto per le mie cose, no? Tu dove stai nel nuovo server vanilla? Ah, eh? sì, sì, sì, sì, sì, sto costruendo una bellissima casetta Poi te la faccio vedere Ah, una casetta, sì, sì, vedo Cioè, sì, una casetta, sì, sì, sì No, sono morto No, oh, ma come hai fatto a morire nella la sì, in miniera? Io non lo so No, eh, più o meno, potrei, sì, più o meno, sono in miniera Ero Quindi in mi hai mentito Ho quasi trovato un diamante Ma Quindi mi hai mentito, non stavi costruendo la casetta No, è una... Eh, una casa in miniera Cioè, mh, sono famose, no? Eh, sì, ah, ho capito, sì, sì, sì, sì, sì, sì. Eh oh, beh, certo oh, cosa, cosa, cosa, cosa, aiuto eh, oh, So, cosa, è cosa? Sono. Ma cosa succede? Oh. No no, ma sai bene? ho capito che sei strana però cosa... è successo qualcosa di bruttissimo cosa... cosa è successo nonno dimmi un po ma... ero cazzurda. in un posto era un eh? posto e poi dopo tu tutto entrato in un altro ma oh cosa un senso oddio oddio so. pazzurdo ma stranissimo mi sembra strana questa cosa ma perché è successa questa cosa secondo te non ho idea non ho idea dai ci sono lì dei polli mondo? che mi inseguono no. mamma mia che schifo eh sì immagino che ti facciano schifo questi polli non ti piacciono i polli a te giusto L'ho fatto, mi fanno schifo. Che certo, schifo. certo, cioè beh ti credo, dopo tutto i polli fanno proprio cagare. Infatti ogni volta tu quando vai in bagno caghi i polli. <ride> Non è vero cosa? Scus Scusatemi tanto ragazzi mi dissocio da quello che ho detto <ride> ehm... Anch'io Eh sì sì Ah anche tu caghi polli bene bene sono contento Eh sì ovvio L'hai confermato per la seconda volta bene sono contento per te Dopotutto eh... avrai qualcosa da fare Una cosa sì, più sì, importante sì, devo... Eh, devo rifare tutte le cose che avevo sono morto Certamente ma è normale Allora vattene a fare in... No no, scusa. <ride> no, no no ti voglio no. bene ciao Anch'io anche non è vero, secondo me lui mi odia E tipo, adesso sta... Adesso probabilmente vorrà fare... No, però mettiamo giorno Vorrà fare tipo una sorta di trappola Per uccidermi Però non si fa, perché io lo sto spiando Quindi, sapete cosa? Vado, vado immediatamente a spruzzarmi Mi dissocio da quel che ho detto, però dico A spruzzarmi un po' di invisibilità Ok, invisibilità, non pensate male Se avete pensato male... Uh, mi dissocio Da quel che avete pensato e, e Insomma Cioè potrebbe essere Come potrebbe non essere Che voi abbiate pensato male Se avete pensato male Scrivetemelo nei commenti Sono molto curioso Di sapere se avete pensato male oppure no. Yeah. Scusate ma io E' da 203 giorni Che non registro E quindi ah, Registrare Mi ha fatto Il non registrare Perché ragazzi Dovete sapere che io Ho ancora la scuola no? E però... Non registrare per tre giorni Mi ha fatto capire Ovviamente i video sono usciti Perché grazie al cielo Me li preparo prima Però mi ha fatto capire Quanto è importante Intanto lui sta facendo cose non, Ne parliamo dopo Mi ha fatto capire Quanto è importante per me YouTube Perché YouTube È una cosa veramente importante Che eh, no, non riuscirei a stare senza ormai Però adesso Cerchiamo di capire bene Cosa sta facendo nonno Allora caro Te Polino Caro nonno Si sta comportando In modo strano Come vedete Stava ammazzando una mucca adesso Ok che potrebbe essere Normale una mucca Ma stava anche anche shiftando, dico facendo tipo così su giù su giù su Minecraft. Quando si fa su giù, vedete di nuovo rifatto? Vuol dire una cosa quando si fa su giù su Minecraft? Ora non vorrei dire quello che potrebbe significare. A livello semantico cioè dico a livello di significato Però potrebbe voler significare Ecco sta anche andando dietro Oh santo cioè ma poi gli sta infilando proprio il bastone Su per il sedere io ragazzi non cioè io mi Dissocio da quel che ho appena detto ma è vero Cioè guardate sta andando proprio dietro e sta Cioè io sto documentando tutto Poi ovviamente chiederò il permesso a lui per vedere se Vuole oppure no cioè nel senso Perché poi dopo ovviamente non posso Però adesso gli chiederemo il permesso nel video appena gli dico quello che ho fatto, Quello che ho fatto Registrandolo <ride> Ragazzi in questo minigioco faremo lo scherzo a nonno Che non è un minigioco faremo lo scherzo a nonno Vediamo se ci cascherà oppure no Scrivetelo nei commenti se ci cascherà oppure no Allora sì sempre sì o no nei commenti Allora se vedete qua sotto non ci dobbiamo far vedere Qua sotto c'è un grandissimo buco enorme E a lui di solito non so se piacciono Probabilmente sì Allora però in questo caso non gli piacerà Quindi adesso mi smuto su TS un attimo E vediamo un attimo gli dico di scavare Perché stai scavando di già io non ti ho ancora detto di scavare No mi sono mutato io no ok ok, ci sono ci sono. No, ci sei, ci sei, ti sentivo Ok, cosa hai sentito? No, scava, scava, scava, tranquillo Cioè, nel senso, adesso noi vediamo un attimo In quanto tempo riesci a scavare l'albero Perché appunto è importante okay. capire che, eh, Ti sto proprio cronometrando proprio il telefono qua in mano E ti ah, sto Ah, una gara! Cosa? Wow! Sì, eh, wow. è una gara Sì, sì, è una oh, gara Oh, Presta di strofa, cosa. Ah, <ride> <Sono> morto. <ride> Vai a casa No, scherzo, ti voglio bene <ride> Lui non sa Il bello è che io sto ridendo senza ridere oh, <ride> oh Vabbè, scusate per questa triste scena Però devo dire che è troppo fissato sugli animali Cioè nel senso non sta facendo un cappero Cioè adesso lo devo spostare di nuovo perché non sta facendo niente Oh, to, te, nonno Oddio, <ride> cosa è successo? Cosa è successo? <ride> Scusa se ti ho spaventato Ti ho preso un colpo Ah, è normale, dopo tutto ti ho spostato oh. così <ride> Se non ti spaventi così, porca puzzona schifosa Puzzarda maremmona <ride> Allora, dimmi un po' cosa staresti facendo Stavo provando ad allattare un maiale. Oh, oh. sì, però tu dovresti rispondere. Dato che siamo in un videoteo dovresti rispondermi, ah. no? Io ti ho detto che eh, non entro un'ora hai ragione. Eh, sì sì, sì, sì, sì, ma no, non entro un'ora. Magari entro <ride> due, un secondo o nemmeno due millesimi secondo. Forse è meglio due millesimi secondo. <ride> è un po' difficile per me, però vabbè, ci provo. Va eh, beh, perché sappiamo bene che la tua connessione è simile diciamo al um, come dire una bella metafora ad una lumaca che cerca di attraversare il ponte di ginevra che non so qual è il ponte di, diciamo meno, ecco sì ci sta ci sta è uguale simile cioè nel senso non arriverà mai ma proprio nella vita come hai presente il giro del mondo in 80 giorni probabilmente no perché si sì, sì, ignorano no. bello no non è vero l'ho letto è stato sì sì è molto bello come libro beh sì, io non intendevo il libro, intendevo i film Per quelli che l'hanno visto è uguale è Cioè nel senso, 80 giorni per, per dire una parola, lui ci mette 80 giorni Perché la sua connessione Porca puzzona schifosa <ride> puzzarda schifosa. E insomma funziona così un po' la vita Però insomma dimmi un po' cosa staresti facendo In questo preciso secondo Allora, sto speccando degli alberi Però prima stavo provando ad allattare un maiale okay. Ma non ci stavo riuscendo, okay. ma non so perché Ok, cioè, questo è strano Perché dovresti, perché? Scusa, il latte di maiale è pregiatissimo Ah, certo. Cioè, me lo chiedi anche? Cioè, ma mi, cioè, devo pensare male. Il latte di no, maiale eh. non è. Cioè, a meno che a te non piaccia un tipo di latte Scusa. speciale, pregiato di maiale, proprio quello fatto il latte, apposta. il latte di maiale è buonissimo. Delle scrofe dici. Magari un no, guarda, guarda, grazie mille. Ma dici quello delle scrofe oppure del maiale? Beh, ovvio, ovvio, ovvio. Ah, cioè, no, perché dipende. quello del maiale maschio penso che sia un, un latte. So. Ah, non, no, io non sapevo loro facessero il latte, però va bene. No, no, fi lo fa fidati, fanno una, una sorta di latte, con un, non ah. però con il quale uh. possono procreare. Eh, mi dissocia, mi dissocia. Mi, oh, mi Mi dissocia, mi dissocio. Cosa? Ok, scher scherziamo, no. mi io, io... chiedo scusa a tutti quanti. Chiedo scusa a Vabbè. tutte le persone più possibili e immaginabili. Chiedo completamente perdono. Chiedo scusi, gnolo e niente. Uh, grazie, e salve. Quindi, va bene. Uh, prendi il tuo latte e vai a cagare. Ciao. Ok, bene Se n'è andato perché alla fine ha già rotto le scatole comunque un pochino. Eh? Perché risponde tre, o tre quarti d'ora in ritardo, ragazzi, dovete sapere questo. Cioè, io ve l'ho detto, lui vi dovete immaginare lui che è una lumaca, no? E che sta attraversando il ponte di un, un grande ponte di una città, no? Super, tipo, avete presente il ponte, i ponti americani, quelli che attraversano, tipo quello di New York, quello di. Che caspita, ne so. Io, ma Se non lo sapete norm siete normali, tranquilli. Cosa starebbe facendo? Sta, fa mi dissocio da quel che sta facendo. Forse sta facendo. Vuole fare. Una forma un po' Una protuberanza oh, Vuole intrappolare il maiale Porca puzzarda schifosa Puzzona, cagona Col cagotto Cosa sta facendo? Ma sta facendo una casa per il maiale E sta facendo la favola Dei tre porcellini Porca puzzarda, puzzardona Schiorruzza Eh avete capito ragazzi? Cosa sta facendo? Ok, io sono rimasto completamente scioccato. Non ho completamente parole per descrivere ciò che è successo. Chiedo scusa a tutti quanti. Chiedo scusa. Ok, perfetto. Adesso lo sposto. Matteo! Cioè, volevo dire oh, Matteo. Come... Ma sono morto! Eh, sì, sei, sei morto. Ma per... scusa cosa. Perché? <ride> Perché? Cioè... C'è un fulmine, mi è arrivato tipo nel sedere. È buttato ad un tratto. Cioè, è uscito un pigmen. e non so da dove. Ma eri vicino ad un maiale forse, quindi il fulmine ha colpito il maiale. ma c'è il temporale da te? No, eh, no non credo, non l'ho visto, c'era cel cioè, Sereno, eh, e questo è questo il problema. Ah, un fulmine a Ciel Sereno, beh interessante, no? Dopotutto Lubella. capitano spesso no? questi oh, fulmini a Ciel, ma Ciel Sereno. Ma cosa sta succedendo? Dai, mi teletrasporta caso! Ah, ma... vedi che succedono? Ah, forse questa vanilla che è forse è un po' impossessata da oh. un... Non no, mi, disse... no, no, mi ricordo ragazzi, mi devo ricordare di beppare, questa cosa non si può dire. Non, non si può ma per nulla, ma per nulla. Ma... Mi chiedo, vi chiedo scusa mi se dissi. mi sono scordato. Mannaggia, a me che dico queste ma cose. Son... Eh, son... Mi sono teletrasportato dove sono morto. Cioè, ah, ma... vedi, forse, forse ci può essere questa possessione. È <ride> stranissima sta cosa. Cioè, boh, no, io, boh, veramente. Sconvolto, sconvolto completamente. Beh, penso che sia abbastanza normale come cosa su Minecraft. No, scherzo. no Allora, no. io ti devo confessare una cosa. guarda, Vieni qua, cioè nel senso. No, no, un attimo. Vieni qua, no, un, un attimo, un attimo, un attimo. <ride> eh, ma effettivamente, te, <ride> dove sei? Girati, girati, girati. Cosa? Ciao, ah, son, ciao, ciao, ciao ho, sono, sono stato in creativa. Sei. Ti ho spiato da, dall'inizio del video perché sto registrando il video oh, di, oh, di te. Oh, che ti spio oh, Sì, oh. sì, sì. Parla alto perché sennò. <ride> ok, hai ragione. <bene. ride> <ride> <ride> <ride> fai un figo, Dai, comunque fai schifo. Non ti posso neanche picchiare. Dai, no, perché no. sono in creativa. Uh, non no, agitarti no, no, per favore, se no mi tocco ucciderti. Comunque. Va bene, uh, mannaggia, ma sembri una cavalletta Comunque, devo dire, te sei proprio stra... Cosa stavi facendo le mucche? Dimmi un po'. Volevo muncerle, ah, ma certo, non ho avuto volevo. tempo Quindi tu uh, saresti disposto a far vedere questo video che ti potrebbe rovinare la reputazione in un, qualche, un certo qual senso? Cioè se me lo dici così no cioè... Eh, devi dire sì, deficiente, dai, dai, su, se no poi dopo <ride> mi denunciano Hai ragione, sì, sì, sì, assolutamente, okay. voglio rovinarmi la reputazione Ok, bene, quindi confermi, sì, che, posso confermi oh. che posso pubblicare questo video? Confermi mm. che posso pubblicare questo video? Eh? Sì, sì, sì Ma <ride> non fa così, sennò no. poi dopo mi denunciano di nuovo No, sì, serio no. Dai, dai, Oh, sei d'accordo oh, sì, okay, sì, bene. Ah, sì, okay. benissimo No, no, no, ragazzi sì. Comunque sta, scherza sta scherzando, sta scherzando Quindi uh, Niente, noi ragazzi Devo dire, ci vediamo Al prossimo video, ciao dai, Iscrivetevi ciao. e lasciate commentate con un maiale Nei commenti